Ciao a tutti ragazzi qui è Fortimer che parla e benvenuti in un nuovo video Oggi ragazzi nuova sfida, quella che vedete in alto Se troviamo un corvo d'oro, comunque una un uccello d'oro, un uccello d'oro Il video finisce Io li chiamerò uccelli perché rende il tutto molto più parte Gli uccelli infatti sono degli animali volanti che sono stati aggiunti nella season 8 del capitolo 2 di Fortnite Possono essere sia normale, sia della colorazione epica o oro Il nostro obiettivo di oggi è evitare di trovarli Perché se li troviamo il video finisce Prima di iniziare però vi ricordo solo di mettere all'interno erano le edem Shop, il codice creatore Fortu Così come vedete a schermo, se lo fate ragazzi Ogni piccolo acquisto che farete mi farà ricevere Una piccola percentuale, grazie mille a tutti Quelli che lo faranno, allora ragazzoli La sfida l'avete letta dal titolo L'avete vista nell'intro, tra l'altro è che intro professionale che ho fatto, ma abbiamo un problema Siamo Lazy Lake, e uh, Personalmente credo che passerò il game Così, guardando a terra Perché effettivamente l'Azy Lake Ora che ci penso non è che fosse proprio la zona Migliore per fare questa sfida, perché Insomma, nell'ultimo video, se dico la lettera C, il video finisce Proprio qua ho trovato una uccello uh, Insomma, d'oro Quindi, forse ci avrei dovuto pensare due volte prima di venire qui Ma non fa niente, ragazzi Vi pare che acchiappiamo proprio la uccello d'oro Comunque, cioè, secondo me non ha questo grand rate di spawn È una cosa abbastanza rara, quindi Vado tranquillo per il momento, vado tranquillo Tra l'altro C'ho un combat e un P90 Che non mi sembrano male almeno come loot Per il momento E dovrò metterli così Ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle Ho questa vaga impressione Queste sono le doppie balestre Sì sono oro ma non vi userò mai Mai Cioè capito proprio, mai Anche se mi pagate Le. Uh, non capisco Cosa sta succedendo Devo aspettare tanto così io. Ah, grat No, me lo dicevi prima, non mi servivamo Almeno a livello di loot non posso lamentarmi, poi vediamo un attimo il primo fight che faccio come va. Mamma mia, quel tizio cosa aveva? Questo mo esce e si piglia tutto. Ma si sta curando totalmente, vabbè, facciamolo curare, non fa nulla. È scappato? Va bene, l'accendiamo, va bene. Grazie per il rampino bro, peccato per la kill. Gli uccelli non se ne vedono per il momento intanto Che sempre è sempre una bella notizia Godo Mi Servirebbero tanto i tuoi materiali Ma proprio tanto, credimi Si è preso l'auto il tizio che stava sotto di me Che noia Tanto ora si trova a fightare con l'altro tipo Cavolo non è una bella situation Non è una bella situation tenendo conto del fatto che pensavo che quello fosse un altro Ok Vende subito Vende subito Vende subito Vende subito Che brutta cosa Che brutta cosa che mi sono trovato qua raga Tra l'altro niente uccelli eh Tutto a posto Quello mi sta ancora aspettando in safe Forse non se ne accorto che sono passato Forse no ignaro di tutto A scappare, ma è incredibile. Ma basta. Ma stai andando contro due tizi che stanno fightando? Smettila, ti metti in difficoltà, è palese. Si è nascosto, non lo vedo. Oh, quello è un uccello. Oddio, no, Fa, mica è. No, vabbè, palesemente non è oro. Ok, solo carne. Mamma mia, che panico. Dov'è la safe? Uh, oltre la convergenza. Brutta questa, eh. Mamma mia, raga, quanta gente sta qui. Ce n'è uno lì, un altro sulla sinistra. E sta arrivando un altro fuori la convergenza che sta venendo a prenderci Tra l'altro io ho un solo colpo di lancia granata e devo utilizzarlo bene Non posso sprecarlo così a caso E' palesemente palese di più persone ragazzi È fantastico ma inquietante allo stesso tempo allora, ragazzi ci dobbiamo muovere necessariamente subito Ciao Non colpirmi, non colpirmi ti voglio bene Grazie, ciao Ne vedo due lì Però non sono pericolosi per il momento però a breve scenderanno, eh. Specialmente perché la safe uh, picchia. La safe mo sta picchiando di brutto. Arriveranno, ragazzi. Almeno uno o due di loro deve arrivare. Ma eh, infatti mi ha visto. Ah, ma quanta gente addosso! Non ci posso credere. Ogni volta che fai tu uno, me ne trovo quattro addosso. Ma serio? Go! Ok, un solo clap perché a breve probabilmente arriva l'altro tizio, quindi non scherziamo. La situazione non sta migliorando. Però... Però niente ragazzi, però letteralmente niente. Perché dall'altro lato, scusami? Però non ho idea di dove sia andato, quindi comunque io sono abbastanza favorevole al scappare. Utilizzalo. No, però no, non così. Porto. Insomma di rispetto solo due colpi e eh? 100 di vita va bene si arriva ad un certo punto in endgame in cui tutti hanno qualcosa con cui muoversi velocemente tutti non c'è uno che non abbia un lanciagranata di impulso o un rampino siamo in tre vabbè uno lì e un altro lì divertiamoci <ride> cosa L ho vinto completamente a caso vabbè ragazzi abbiamo vinto senza trovare una uccello d'oro insomma mi sembra un'ottima cosa allora, secondo tentativo nella speranza di non essere colpito da nessuno Andiamo molto bene ragazzi, cavolo Questa situazione non è per niente buona, per nulla ma, ma, Mamma mia, la mia mira certe volte mi... Arrgh. Lasciamo stare Il fatto di non giocare costantemente a Fortnite mi fa perdere veramente tantissimo Mettiamoci tutto a posto qui E teniamoci pronti perché Credo che ci spetterà anche qui un altro bel game A Lazy Lake andiamo sempre in cacciara Ok, questo si può levare Fucile a pompa, questo invece si tiene Ok, assalto migliorato e andiamo Specie per il nostro compare che è stato palesemente distrutto Ok, fatto malino però fa nulla No, non doveva andare così Pensavo di andare molto più controllato Ma sei serio? Ah quello sta sopra? Oddio non ho idea di dove sia Ok sta giù sta giù sta giù Ok Sta andando bene sta andando bene Ok, è andato. Uh, dammi questo e. Dam dammi anche questo, sì, vai. Ok, ottimo. Andiamocene. Peccato per le pozze piccole, però non è un problema. Oh, raga, un uccello? Questo è normale, però. Ok. Il tizio è che sta arrivando qui? Strano che non vi abbia visto, sinceramente. Che simpaticone, sto tipo.